Ciao Tosi, ciao Tose, ciao Putei e ciao Putee benvenute sul mio canale. E ora, questo video fa dire che è un video che ho inventato, anzi, avevo l'idea mia amica Caterina Casana Bergamasca eh, di fare un video sui dialetti d'Italia. Ora, io sono padovana, quindi il mio dialetto è padovano, anche se sei tanti anni che non parlo, cioè o parlo poco, o parlo quando che vado a me mare, eh, che come sorella, co, come zio, come sia, se no d'altro non so che parlo dialetto qua, qua no, perché se no, chiedete che non capisce. Qua parla parla Piemontese, in Piemontese meno capisco. ho capito. No, no, cioè non è che non ho capisco, ho capito, solo che non so buona parlarlo, il gara è un modo di mettere la lingua, a un modo tutto strano, tutto, tutto particolare, perché non ho un ca un, un, un, un, un capisco un K un non capisco un K. Allora, ho capito, ma non so buona parlarlo e tante parole non capisco, insomma, Gabi capi, capio. Quindi eh, quando che vado da me mare, ad esempio, che vado a fare la spesa, che vado dal Beccaro, che vado dal fruttaro e di solito mi parlo italiano perché la maggior parte dei anni sono qua in Piemonte e quando che vado sul Veneto eh, mi viene più facile parlare italiano e ora parlo italiano, ma io mi guardo male. Perché lei parla tutti veneto. Qua, là, il dialetto il dia, il veneto, il dialetto, si è proprio, eh, proprio tanto sentito, tanto parlato. Quindi quando te su, su, le sui botteghe, eh, gli parla tutti veneto. Quindi vedere una che diventa ancora, che parla italiano, ci sia straniera, anche se è nata là. Comunque, dai, eh, sta roba è anche simpatica. Ah, ecco cosa che volevo dire, una roba importante. Fa tutti i tosi e tose che anche a scuola, quando ti va a scuola e che si porta via un pomo, quando che mangia il pomo, non stai a buttare per terra. Dai, è brutto vedere tutti questi scataloni per terra, no? Butteo da un'altra parte, butteo se lo meteo, su so un tocco di carta, butteo via, butteo sul cestino, sul, sul, sul cestino, sulla cesta, sul cassiscio. Cassetton, due che lui, ma no, per a volte trovate vedi tutti questi scataloni per terra, ma curati. ma no! Ah, voglio dire anche un'altra roba, voglio fare una roba simpatica, un scioglilingua, un scioglilingua in Veneto, e sarà difficile farlo in italiano, il suo lingua, Se tutti vengono di farlo anche in dialetto, ed è ancora più difficile. Ma se da quando sono piccola che ho visto quindi di altre al massimo metterò a traduzione. Magari qualcuno conoscerà, tanti altri non lo conosceranno, non userà neanche qualche roba che sia però dai il viso. vao! Wow. E ora, come siamo? tacchi tacchi, ne tacchi tu i tacchi a mi, mi no no tacchi tacchi, tacchi tacchi cioè detto così sembra facile ma sembra e pare detto così pare passi e ma non sei passi e anzi ed è abbastanza difficile da dire con questo dai con questo picco, video picoletto concludo eh, Dicendovi che mi raccomando di struccare questo bottone di questa campanella, che non altri youtuber che ti che strozcare il bottone eh, così derivano tutte le notifiche dei video nuovi che vedo perché non altri youtuber siamo un poco. Eh, non casal no, casal no, no, no, no. Però riteniamo che gli amici, i nostri amici, i nostri tosati, vengano a vedere quello che si deve fare. Perché non è che mettiamo tanto impegno a eh, fare queste robe. quindi. Ora, strikke il bottone. Iscrivetevi! Iscrivetevi! iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale. Se vi gente nuova che viene a vedere, eh, strikke il bottone iscrivetevi al canale che è sempre bene, ben divertiti, con dei semi come me, comunque che ne tante e con questo vi saluto vi do un grosso baso um, sulla fronte, o su ma se, dove è qui? ciao ma dai vi do un baso ciao ma e ciao al prossimo video, veni a vedere il prossimo video, mi raccomando, non da sé e da sola, che vi tengo tanto tanto tanto tanto voi altri, Ma ciao!